Buongiorno e bentornati. In questo video vi presentiamo un illuminatore per microscopia. È un illuminatore che può essere posizionato sulla maggior parte dei microscopi stereoscopici. Oltre a poter regolare l'intensità di illuminazione variandola, quindi aumentandola o diminuendola, possiamo anche selezionare vari settori. Vi ho acceso un settore, il secondo settore, il terzo e l'anello completo. Quindi è un anello illuminatore che si aggancia sotto l'obiettivo di un microscopio stereoscopico e viene fissato con le opportune viti. È presente con un adattatore che permette di renderlo compatibile con la maggior parte dei microscopi stereoscopici. Grazie per aver visto questo video, vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale e vi salutiamo. Grazie, alla prossima!